C'era sicuramente un problema di masticazione, ho perso diversi denti, soprattutto la parte posteriore era parecchio rovinata, anzi inesistente quasi, la parte estetica era sicuramente la, la meno, come si può dire, appropriata. Tutto è andato molto bene, mi sarei aspettato maggior dolore o comunque maggior straci nei giorni dopo, mentre invece... Sopportato benissimo, malgrado il numero di denti estratti, i pochi rimasti, ma comunque c'erano erano parecchi ancora. Ma io ho sempre avuto la mia protesi fissa e ha comportato qualche giorno in più sulla poltrona, ma sostanzialmente non ho avuto problemi, diciamo così, disagi. Dal momento in cui mi è stata montata la protesi provvisoria, ecco, fino a questa, ho sempre, non ho mai avuto problemi. Ecco. Devo dire che mi ritrovo benissimo, quasi come se avessi la, i miei denti. Già la provvisoria era ben fatta, questa sono parecchio contento, sono felice. Sicuramente sì. Ho ritrovato il piacere di masticare, ho ritrovato il piacere di, di molare, quindi di, di gustarmi il cibo anche di più. a parte estetica sicuramente ci ho guadagnato 100 punti su 100. Ci facciamo sorriso?